Un'iniziativa importantissima, un convegno in memoria di Mario De Cunzo, già, già sovrintendente della sovrintendenza di Salerno. Diciamo che Mario De Cunzo è stato il fondatore della sovrintendenza. Eh, io stesso lavoravo ai tempi del, del post terremoto dell'80 alla sovrintendenza di Milano. E quindi lui fece una sorta di campagna acquisti per recuperare funzionari un po' in tutta Italia, per istituire appunto la soprintendenza che ancora oggi è. E domani, eh, meglio la giornata del 10 agosto, in occasione... Diciamo mh, come se fosse una ripresa di un evento che lui aveva voluto fortemente tra il 1982, quando la, eh, la Cettosa di Padula fu affidata alla nostra sovrintendenza, eh, fino a quando poi è andato via da Salerno. Ehm, aveva eh, espresso la volontà di, eh, in occasione della festività de, della ricorrenza di San Lorenzo, di svolgere degli eventi all'interno della Cettosa. È una, diciamo, una, un evento che abbiamo ripreso dopo diversi anni e infatti approfittando diciamo, di questo evento eh, negativo della perdita appunto, del Mario De Cunzo che è venuto a mancare qualche mese fa, eh, c'è una eh, commemorazione della, della sua attività proprio nel refettorio della Certosa di San Lorenzo e eh, alla quale parteciperà il, il direttore polo museale, eh, il professore Sisinni, che all'epoca eh, era direttore generale dell'ufficio centrale, beni archeologici architettonici, eccetera, eccetera, e poi la direttrice dell'epoca, la dottoressa Vega De Martini, eh, e eh, tanti altri esponenti, tra cui il senatore Alfonso Andria, il eh, dottor Renzo Mattina, il soprintendente di, di, di Potenza e sarà l'occasione per riaprire uno spazio che era chiuso da un po' di anni, è una, una mostra che aveva eh, allestito la dottoressa Vega De Martini, che è stata la prima direttrice della Certosa di Padula nel 1982, e poi di presentare i nuovi eventi che si sono programmati all'interno della Certosa. E, mh, soprattutto quello che riguarda il progetto, finanziato col Piano Operativo Nazionale Cultura e Sviluppo 2014-2020 e che prevede appunto la fruizione innovativa della Certosa di San Lorenzo. Tante le iniziative anche per Ferragosto saranno aperti i musei sia a Salerno Città, in provincia, ma soprattutto anche ad Avellino? A Salerno Città, sì, certamente, grazie al gruppo archeologico salernitano, il giorno di 14 e 15 agosto sarà aperta San Pietro a Corte ma anche la Cappella eh, Palatina. E poi eh, a richiesta il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana e il Museo Archeologico Provinciale, eh, il Castello di Arechi, mentre invece eh, in provincia l'area la, archeologica di, di Villa di Romana di Minori, il eh, Santa Maria dell'Olearia a Maiori eh, e la, diciamo, i 14, eh, la eh, villa romana della, della cattedrale di Positano di Santa Maria Assunta eh, e poi in provincia di Avellino i siti archeologici di Atrivalda, eh, di eh, Avella e di Mirabella e Clano. Quindi, diciamo, un'offerta abbastanza in, mh, vasta che ha visto il coinvolgimento non soltanto del nostro istituto ma anche della provincia di Salerno che ha collaborato lavorato attivamente con la sovrintendenza e dei comuni che poi hanno, eh, eh, hanno messo a disposizione le loro risorse per eh, queste aperture in giorni particolarmente eh, difficili, perché il personale si riduce, ma importanti perché ci sono delle affluenze turistiche veramente notevoli. Ferragossa, aperture con San Pietro a Corte, con la Cappella Palatina. Abbiamo risposto positivamente all'appello della sovrintendenza ABAP Salerno Avellino, come sempre ogni qualvolta c'è la possibilità di rendere fruibile il complesso monumentale di San Pietro a Corte, per cui noi saremo presenti il giorno di Ferragosto in mattinata con i eh, nostri soci e eh, con visite guidate gratuite. E... Colgo l'occasione eh, innanzitutto per associarmi al ricordo di Mario De Cunzo che io ho conosciuto personalmente. Eh, sono stato spettatore eh, di un duetto quasi rusticano fatto con l'allora sovrintendente archeologo Werner Joannowski proprio a San Pietro a Corte e in quell'occasione l'architetto De Cunzo dimostrò tutta la sua passione e tutta la sua attenzione a che il complesso di San Pietro a Corte eh, avesse uno scavo archeologico sistematico stratigrafico. E poi ehm, voglio ricordare ehm, la figura di Velia Tancredi, che ci ha lasciato pochi giorni fa, eh, già dipendente di questa sovrintendente, ma presidente del centro storico di Salerno, una persona che eh, ha sempre svolto il suo compito con eh, diligenza con passione e ha dato moltissimo a questa città con la sua associazione nella gestione dei monumenti.